De tu pelo hasta llegar all'omblico de tu oreja e recitarte un pochito de cosquillas y regalarte una salvana de armejas. Wow, vabbè, perdonate il mio spagnolo e perdonate soprattutto questa incursione musicale in questo canale che di musica ancora non ha parlato. Ancora, forse lo faremo in futuro, no, no, no, no, no, questo non è un tutorial di musica, non è un tutorial di colonna, di colonne sonore, di come si creano le colonne sonore per i nostri matrimoni, magari lo faremo in futuro, no. Questo video tutorial è un tutorial dedicato, sì, ancora ad Adobe Premiere Pro, ma soprattutto all'export e ancora di più alla pubblicazione, perché? Perché dopo aver esportato il nostro video, lo step successivo è pubblicarlo. E forse non tutti sanno che Adobe Premiere Pro ci permette non solo di esportare una clip ma anche di pubblicarla in automatico sui nostri social network preferiti. Quindi Facebook, YouTube, Vimeo ma anche un banalissimo server F F FTP. Se non sapete utilizzare Premiere, non sapete di cosa io stia parlando, non preoccupatevi. Eh, su questo canale YouTube c'è il corso base introduttivo a Premiere Pro, cercate la playlist, iscrivetevi a questo canale YouTube e se volete proprio imparare bene Premiere Pro stiamo organizzando dei corsi online su Zoom eh, e su Skype dedicati a chi vuole apprendere da zero Premiere Pro in 20 ore di corso eh, interattivo dove io vi mostrerò le cose e poi chiederò a voi di rifarle ovviamente condividendo lo schermo. Uh, è un corso a pagamento, vero, ma serve per contribuire alla crescita di questo canale e alla crescita anche di questo progetto. Quindi se volete un po' contribuire a questo canale e volete imparare Premiere non solo guardando delle clip qui su YouTube, partecipate ai corsi live che stiamo per organizzare che partiranno, speriamo, a breve. Ok? Informazioni su www.fabioambrosi.it e sulla mail info Detto questo... Andiamo in Premiere Pro e vediamo un attimino di capirci qualcosa eh, sull'argomento del tutorial di quest'oggi. Dunque, questa è una banalissima sequenza. Banalissima perché sostanzialmente non c'è niente di particolare, ok? L'abbiamo già vista in un tutorial precedente. Ipotizziamo di aver terminato di lavorare e ipotizziamo adesso di voler esportare. Bene, come facciamo ad esportare? Domanda. Chi ha seguito il corso sa che per esportare occorre eh, aprire il modulo di export di Premiere Pro, il pannello per l'export. Abbiamo tante possibilità eh, scelgo quella più semplice in questo caso che è la combinazione di tasti CTRL -M, M di Milano ovviamente dopo aver selezionato la timeline molti mi dicono "Ah, io non riesco ad esportare perché, perché dovete prima selezionare la timeline che volete esportare CTRL M di Milano e viene aperto questo, che è il modulo di export. Ora non mi dilungo su questo modulo perché ne abbiamo abbondantemente già parlato sia sul sito fabioambrosi.it, sia su questo canale YouTube, cercate il video dedicato all'export nel corso di Premiere Pro. Quello su cui ci vogliamo concentrare quest'oggi è quest'ultima opzione, quest'ultima tab chiamata pubblicazione. Perché? Perché dopo aver scelto le caratteristiche che deve avere il nostro video, quindi risoluzione, frame rate, bitrate, eccetera, eccetera, dopo aver scelto le caratteristiche che deve avere il nostro audio, eccetera, eccetera, andiamo a scegliere, sì, ok, i sottotitoli, ma andiamo a scegliere le opzioni di pubblicazione. Normalmente quando esportiamo un video questo modulo possiamo ignorarlo perché abbiamo visto come noi impostando le caratteristiche che deve avere il nostro file di export facciamo tutto e poi scegliamo se esportare direttamente da Premiere o se aprire il media encoder e fare una coda nel caso avessimo più file da esportare contemporaneamente ma se noi dopo aver esportato il video volessimo anche pubblicare il video per esempio su facebook per esempio su youtube per esempio su vimeo come fare? Beh. Una procedura standard è esportare i nostri video sulla cartellina e poi manualmente andare su Facebook e eh, condividere no? o su YouTube e pubblicare o su un server FTP e pubblicare e caricare i file lì. Però c'è una bella notizia, ipotizziamo di avere 10 file da dover pubblicare tutti insieme o caricare 10 file tutti insieme su un server, beh dovremmo metterci lì dopo l'export a fare questo lavoro manualmente, un file alla volta. Bene, Premiere nelle ultime versioni ci dà la possibilità di pubblicare automaticamente i file. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando il processo di export è terminato, Premiere carica lui e pubblica lui su Facebook, YouTube, Vimeo, FTP, eccetera, eccetera. Ora, questa tab è molto esplicativa, in realtà non c'è molto da dire. Andiamo su pubblicazione e scegliamo il servizio che vogliamo utilizzare. Abbiamo diverse possibilità, possiamo utilizzare il cloud di Adobe, se lo conoscete, o Adobe Stack, oppure scendendo vedete che abbiamo la possibilità di pubblicare su Facebook, abbiamo la possibilità di pubblicare su un server FTP, se abbiamo le credenziali per entrare sul server, eccoci qua, abbiamo la possibilità di pubblicare su Twitter addirittura, se vogliamo far, far apparire il nostro video subito su Twitter, appena esportato, possiamo farlo. O ancora possiamo pubblicare su Vimeo, stesso discorso, e infine su YouTube, fantastico, cioè io creo il mio video, eh, scelgo il canale YouTube, scelgo anche la playlist a cui voglio associare il mio video, metto un titolo, metto una descrizione, scelgo la privacy, metto i tag e via, fine, ok? Ehm, chiaramente possiamo anche scegliere in questo caso la miniatura personalizzata. E c'è anche la possibilità, in fondo, di eliminare il file locale dopo il caricamento. Vale a dire che Premiere, dopo aver esportato il file, dopo averlo caricato sul uh, nostro social, lo elimina dal nostro computer. E io questa cosa chiaramente la sconsiglio, perché è sempre bene avere una copia delle cose che noi facciamo. Oh, mh, piccola nota importante. Ovviamente voi dovete essere loggati su Facebook per poter pubblicare sulla vostra pagina. E non potete pubblicare sul vostro profilo personale, potete pubblicare solo sulle pagine che gestite. Quindi nel mio caso, vedete io mi sono... facciamo vedere un account in cui non sono loggato. Twitter per esempio. Io per, potermi, per poter pubblicare su Twitter devo effettuare l'accesso cliccando su questo bottoncino. Quello che accade è che Premiere apre il browser e vi chiede di autenticarvi. Voi autorizzate tutto e da quel momento in poi, come nel mio caso per esempio su Facebook vedrete le vostre informazioni, quindi l'account è il vostro e potete scegliere su quale pagina pubblicare. Nel mio caso non voglio pubblicare su anomalie, voglio pubblicare sulla pagina Fabio Ambrosi. Posso scegliere il titolo, la descrizione del video e il gioco è fatto. Stesso discorso, spengo un secondo, per YouTube. Avete un canale YouTube, volete pubblicare in automatico, vi autenticate, dopodiché scegliete il canale che voi volete gestire, e a un certo punto dovete dare, ovviamente, le informazioni sulla playlist, il titolo, la descrizione, la privacy, i tag, la miniatura e basta. Fatte queste scelte, cliccate su Esporta o sulla coda nel caso in cui vogliate mettere in coda questo video insieme ad altri video che poi Adobe Media Encoder provvederà a lavorare e a pubblicare. Oh, ho lasciato per ultimo l'opzione, forse più interessante, ovvero quella di pubblicare su un server FTP anche se ovviamente anche qui c'è poco da dire, se avete le credenziali per autenticarvi a un server FTP, le inserite qui, date il percorso, spiegate, eh, istruite meglio ancora Premiere su quanti tentativi devono essere fatti prima di, di, di, di rinunciare e basta, anche qui andate su esporta e su coda e automaticamente Premiere farà il lavoro sporco al posto vostro. Come avete potuto vedere, di possibilità ce ne sono veramente tante e questa è un'opzione molto comoda soprattutto se, come dicevo prima, avete per esempio un cliente che vi chiede di caricare tutti i file che avete lavorato immediatamente, immediatamente o sul suo canale YouTube o sul, su un account FTP. Immaginate di avere 20 video e di doverli caricare. Bene, dovete normalmente esportare tutto e poi caricare singolarmente. Beh, a questo punto mettete i file in coda di export come fareste normalmente, accendete l'opzione per la pubblicazione e voi potete tranquillamente andare via a fare una passeggiata o andare a, non so, a fare spesa o prendervi un caffè o vedervi con la vostra fidanzata e Premiere farà tutto il lavoro al posto vostro. Ovviamente io vi chiedo di stare attenti eh, quando fate queste scelte perché normalmente un buon modo per lavorare in maniera professionale prevede di, prevede di verificare il lavoro fatto. Quando avete un cliente e il cliente vi affida un compito, prima di dire al cliente fatto, eh, dovete verificare che effettivamente il lavoro sia stato fatto e sia stato fatto bene. E non si può cantare vittoria quando si chiude la timeline, bisogna verificare proprio fisicamente il file che esce fuori prima di consegnarlo. Quindi diciamo che questa possibilità di pubblicare in automatico c'è, ma non abusatene, perché per esperienza personale vi dico che anche quando tutto sembra perfetto, eh, se non controllate poi il risultato sul file finale, eh, le brutte sorprese sono sempre dietro l'angolo. Quindi la possibilità c'è, ma come sempre nella vita non abusatene. Poi, in un prossimo video tutorial parleremo di musica, che ne dite, no? Perché molti mi domandano, ma fai dei tutorial dedicati, non so, a come eh, creare della musica per i film o per la col colonna sonore per i documentari, o come lavorare con, con l'audio, con audition, eccetera, eccetera. O con cub Cubase e forse lo faremo, forse lo faremo, in realtà manca solo il tempo per fare tutte queste cose se volete contribuire alla crescita di questo canale YouTube avete tre possibilità iscrivetevi a questo canale ovviamente e raccomandatelo ai vostri amici se ne avete di interessati a queste tematiche condividete i video che sono qui su questo canale YouTube con eh, i vostri amici sui vostri social preferiti, commentate Fate domande anche perché qui il cappello, eh, sapete bene che questo è un cappello che ha vita propria, eh, ci tiene a queste cose, ci tiene che voi commentiate questi video, mettete like e cercatemi anche su Instagram, un canale Instagram veramente piccolo piccolo piccolo, però grazie al vostro aiuto potete farlo crescere. E infine vi ricordo che c'è il corso online di Premiere Pro dove potete registrarvi, è a pagamento ma vi permetterà di accedere a delle classi live in cui tramite Skype e tramite Zoom impareremo insieme ad utilizzare Premiere Pro e lì potrete interagire, condividere il vostro schermo, mostrarmi quello che fate e insieme trovare le soluzioni ai vostri problemi e soprattutto imparare Premiere Pro se per esempio non lo sapete usare per niente. Detto questo vi ringrazio www.fabianbrosi.it sito internet dove troverete tutti gli articoli eh, di questi tutorial cercatemi sulla pagina Facebook Fabio Ambrosi cercatemi su Instagram e registratevi a questo canale YouTube. Grazie, grazie, grazie buon proseguimento. Ciao!